Siamo pronti a partire? Oh, <ride> buongiorno! Partiamo, eh? Partiamo! Partiamo un cagnolino! Ciao, si vede che abbiamo dormito poco, però siamo carichi e sono convinta che sarà un'ottima vacanza e che il giro sarà super super rilassato! Benissimo! Mm. Ciao cani, ci vediamo tra una settimana! Napoli centrale delle 6.50, denario 16! Sono qui alla stazione, adesso mi sto dirigendo in carrozza, sul treno c'è bisogno della mascherina quindi la mettiamo e, e niente, ci facciamo il viaggetto. A Napoli centrale adesso devo andare vado a prendermi il treno regionale per Salerno e tra un'ora dovrei essere a Salerno adesso vado a cercarlo eccolo qua il mio treno per Cosenza prima fermata Salerno andiamo Eccomi, finalmente sono arrivato a Salerno, adesso posso togliermi la mascherina e vado a cercare gli altri che dovrebbero essere già arrivati. Mi Sono trovato anche con gli altri e adesso stiamo di nuovo andando a prendere un altro treno, tanto per cambiare, e questa volta andiamo a Cava dei Tirreni dove visitere, visiteremo poi la città, dormiremo e mangeremo lì e domani poi inizieremo la camminata vera e propria, da Cava al Monte dell'Avvocata, al santuario della dell'Avvocata però cominciamo ad arrivare a Cava adesso eccoci arrivati a Cava Cava dei Tirreni questo è il gruppo che si muove verso gli ostelli eccoci qua, siamo a Cava dei Tirreni, siamo al BB insieme alle altre persone e adesso vi faccio vedere la mia stanza che è mia e è di un'altra persona, Gigi, che arriverà stasera intanto vi faccio vedere, questo è il letto dove dormo bellissimo arredamento molto chic, molto elegante la finestra si vede molto illuminato questo è l'altro letto matrimoniale mi piace molto l'arredamento macchina da scrivere e eh, di qua c'è il bagno una doccia molto grande guardate che bel qua un rendimento strano, particolare, tutto ben rifinito adesso mi do un attimo una sciacquata, mi cambio perché fuori fa molto caldo eh, lascio poi lo zainone grosso qui e eh, mi metto lo zainetto piccolo, andiamo a fare Uh, una gita forse a vietri sul mare andiamo a vederla o forse all'abbazia di cava adesso decidiamo uh -huh. Siamo a Vietri sul mare e adesso stiamo cercando la strada per andare a visitare il centro. E noi domani cammineremo lassù, quelli sono i Monti Lattari andiamo fino oltre quella punta laggiù dietro sul mare lo sapete è famosissima perché è la città delle ceramiche è famosa per le sue ceramiche infatti in queste vie la maggior parte dei negozi sono dedicati a quello e ovunque ci sono ceramiche colorate in maniera veramente bella siesta sì, sì, sì, sì. Ciao Giovanni sì, sì. <ride> Allora, quella laggiù, quella, sono quasi sicuro che sia l'abbazia di Corpo di Cava, quella da cui domani partirà il trekking che attraverso quei boschi lì scavalla e arriverà a Minori, quindi quella è la strada di domani, questa è poco sembra bella per Alba 15 maggio è già la spiaggia piena è fa caldo mi farei un bagno anch'io giù c'è salerno non ho appena saputo che questa pianta è il pepe rosa infatti c'è di pepe c'è proprio di pepe matura ad ottobre Invece qui c'è questo bellissimo presepe scolpito la piazza qui a Vietri marina di Vietri in realtà è la parte bassa perché laggiù c'è il mare e qua c'è l'inizio dei Monti Lattari e laggiù c'è Cava Adesso andiamo a farci una birretta perché la temperatura ci obbliga. E dopo la birretta adesso ritorniamo in stazione, rifacciamo la salita e andiamo a Cava, ci diamo una ripulita e poi andiamo a cena. Sembra proprio estate, bellissimo, un caldo e la gente che faceva il bagno, Bellissimo. E adesso dopo cena una bella passeggiata nel centro di Cava dei Tirreni. Abbiamo fatto un'ottima cena in un ristorante squisito, io ho mangiato da Dio, vegetariano, e adesso stiamo facendo una passeggiata qui in centro a Cava dei Tirreni col gruppo. Qua è estate piena, piena di localini, bellissimo, giù caldo, si sta bene, si sta benissimo. E niente, adesso facciamo una passeggiata e poi dopo torniamo in ostella.